Oggi vi parliamo della forcella VP Explore che equipaggia le moto KTM, Husqvarnegas, gas Gas enduro. In particolar modo della forcella di sinistra, dove esternamente possiamo regolare la compressione. Questo è il componente originale di serie. L'olio in fase di compressione passa attraverso questi fori per poi uscire dai fori sottostanti. Quando voi andate ad azionare la, eh, il registro di compressione andate a parzializzare i fori di scarico. Il problema diciamo de, principale è che eh, questo sistema funziona solo, si sente, si avverte solo alle alte velocità. All'interno abbiamo la mollettina di richiamo, lo spillo che aziona poi il cono interno che è questo la modifica che andiamo ad installare che è totalmente reversibile è questa qua abbiamo un portapistone in acciaio con i fori di scarico uno spillo di regolazione uno spillo calibrato di regolazione un pistone in Ergal e la taratura di compressione l'olio in fase di compressione attraversa questo foro e anche all'interno del pistone per poi essere gestito dalla taratura ovviamente installata questa modifica quando andrete ad azionare la compressione andrete a parzializzare questo foro qui e quindi eh, sarà molto sensibile alle, ai click che darete eh, anche alle basse velocità eh, nel ritorno risulterà come l'originale non viene gestito il ritorno eh, qui abbiamo il pistone in erga con i passaggi dell'olio e qui abbiamo la taratura eh, noi abbiamo lavorato molto la taratura, abbiamo fatto prove dirette sul di campo e anche grazie all'utilizzo della telemetria abbiamo sviluppato varie tarature per accontentare eh, vari tipi di piloti in base ai percorsi, al passo che, che, che, uno, che uno ha. Eh, ovviamente oltre a questo, quando lo installeremo andremo a modificare anche la taratura eh, del lato destro, del bypass, eh, del ritorno e dei dei pistoni inferiori dove c'è un'altra taratura